Buongiorno a tutti, insomma devo dire che video è stato un giorno abbastanza significativo perché sono riuscita a raggiungere 100 iscritti appunto sulla visto qualcuno sul canale di YouTube e perché forse a parlare non è il mio ideale perché molto prolungo troppo il discorso comunque per altri motivi diciamo, non è il caso di parlare per me. Um, non mi trovo insomma è meglio dire sinteticamente le cose uh, comunque dicevo continuate insomma spero che il mio canale continui a essere scoperto quindi. si continuano a vestire le persone lasciare dei like io in genere faccio anche operazioni contraria cioè ricambio mi estivo anch'io comunque lascio anche dei like ai canali che diciamo noto e che si iscrivono al mio canale comunque youtube è una comunità mi sembra giusto uh, fare questo e, e non so se adesso metto il video prima o dopo comunque perché ieri sono stati uh, i diciamo vent'anni della presentazione di land Drive di, <ride> di David Vince uh, a Cannes il 16 maggio 2001 a Cannes vinse anche un premio molto importante uh, il PRIX della misa mise in scena Uh, comunque poiché è stato questo anniversario, diciamo, um, ho deciso di reinserire per appunto uh, una, una, come anteprima diciamo, di caricare appunto i, i tre, pezzi, tre pezzi di monolandrale che già ho caricato due diciamo, um, mesi fa, due volte appunto, uh, occasione appunto di altri anniversari del film, però proprio perché um, c'è stata, stata questa tre occasioni, ho deciso di reinserire sotto forma di anteprima questi tre pezzi poi li potete trovare in descrizione o comunque attraverso le schede in alto a destra diciamo nel video li potete trovare appunto i video completi e quindi potete appunto vedere come volete uh, però mi comunque è stata una bella occasione anche questo che non volendo diciamo uh, non volendo è capitato anche di stare diciamo anniversario di un e poi anche ci sono state anche raggiunto anche No, vado su domenica scorsa invece le 3000 visualizzazioni a quello che è il mio video che ho visto attualmente, la versione strumentale di World of Spins, uh, the World of Spins, Word of the Spins, questa canzone bellissima di Giulia Cruise, nella, si trova nel settimo episodio nella, della seconda stagione, nel terzo, cioè nel diciassettesimo e penultimo della terza stagione e anche qui comunque um, non vi riporto link perché quando vi accedete al canale sapete il video il video sta in primo piano quindi è facile da, da raggiungere, uh, quindi uh, detto questo insomma allora, vi saluto e eh, alla prossima Thank you.